Salve a tutti amici, bentornati sul canale, questa mattina siamo partiti da Vigo, siamo scesi sotto i 100 km da Santiago oggi tra l'altro è una tappa molto importante perché ci uniremo al cammino centrale, questo a Redondela Peccato, ci è sfuggita la colonnetta del cento spaccato, ma non fa niente. Dai, andiamo avanti. Dopo aver superato la periferia di Vigo si prende una salita veramente molto molto tosta ma poi si viene premiati da una bellissima passeggiata lungo sentieri, cascatelle e un panorama stupendo sulla città. poco a redondela e mi unirò al cammino centrale il cammino centrale dovrebbe uscire da là dietro praticamente qui si uniscono il cammino della costa e il cammino centrale Buon cammino Non so se è una buona cosa penso proprio di no quella sana euforia dei giorni scorsi man mano mi sto avvicinando a Santiago si sta trasformando in fretta la fretta in agitazione ho solo voglia di arrivare sul cammino francese non mi era mai accaduto non mi sto piacendo parola d'ordine ritrovare la tranquillità ci riuscirò. Siamo arrivati al nostro ostello ma no. ci sono dei lavori in corso. Vediamo se è aperto. andiamo di qua? No, no, no. Chiuso. Per aver reso conto della situazione, alla fine sono arrivato a Pontevedra, una tappa di 37 km Questo è l'alberghe che ho trovato in ristrutturazione ma un'ala è funzionante. Come vi dicevo prima, i cammini centrale e della costa si sono uniti e infatti questo alberghe è pieno. Buonasera. Eh. Open? Okay. Ok. Nada. café no nos hace ya? No, hasta A las 8. Ah, oh, ok, ahora okay. okay. Sotto i sessanta, vai! Salve a tutti, oggi sono con Daniele da Cuneo. Buongiorno! Dove stiamo andando? Andiamo a Caldas del Reis. Circa 22-23 km. Posso confermare che dopo Redondela il numero dei pellegrini è nettamente aumentato Tant'è vero che ieri l'ostello era praticamente pieno, tutto esaurito e Io e il mio amico Daniele abbiamo dovuto dormire nei letti a castello tutti e due sul piano alto Ma va bene il cammino è così, c'è tanto entusiasmo Ieri io e Michele ci siamo salutati perché io ho un biglietto aereo già prenotato e lui ha per fortuna 3-4 giorni di più ma sicuramente ci rivedremo lui ha una pizzeria a San Giovanni Rotondo se non ci vediamo a Santiago lo andrò a trovare lì l'ho pulita infatti dopo tanta pioggia niente quindi no no è eccezionale si sì, si sì. è nulla Oggi, per fortuna, è una bella giornata di sole, temperatura perfetta per questa tappa. Sì, tra l'altro è che il calore che non riesce a un rinforzare, non esiste più, esiste, esiste, esiste. ci è arrivati e poi ci sono quelli che si fanno spedire lo zaino